Ringrazio tutti gli elettori che ci hanno confermato la loro fiducia con il voto a Forza Italia. Insieme abbiamo contribuito in misura determinante alla costruzione della coalizione del centrodestra e alla sua vittoria. Quanto al risultato di Forza Italia sarebbe stato assai diverso se non mi avessero impedito di concorrere come candidato a pieno titolo tuttavia la nostra coalizione è risultata la prima formazione politica e questo dovrebbe anzi deve essere determinante per ricevere l'incarico di formare il nuovo governo sono felice per matteo salvini sono felice per la lega con cui siamo stati per lunghi anni al governo e con la quale governiamo da tempo e bene regioni importanti da parte mia confermo che nel rispetto verso gli alleati e nel rispetto dei patti intercorsi rimango il leader di Forza Italia, sarò il regista del centrodestra, sarò il garante della compattezza della coalizione. Purtroppo molti elettori hanno creduto a coloro che hanno promesso infondatamente il cosiddetto reddito di cittadinanza si accorgeranno presto di essersi illusi È solo con una vera rivoluzione fiscale come la flat tax che riducendo le imposte, sviluppando l'economia, creando nuovi posti di lavoro e maggiori entrate nelle casse dello Stato si possono garantire nuove e concrete opportunità di lavoro ai giovani e una vecchiaia serena e dignitosa a chi ha lavorato una vita. Ora sta al Capo dello Stato di assumere una decisione. Noi contiamo sul suo equilibrio e sulla sua saggezza. Sono sicuro che grazie al centrodestra e al ruolo centrale di Forza Italia sapremo dare risposte positive e concrete alle emergenze del nostro Paese.